ciao a tutti oggi prepareremo la crostata barrette kinder il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono barrette kinder maxi farina di tipo 00 burro zucchero semolato uova tuorlo vanillina lievito per dolci scorza di limone e gocce di cioccolato Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 il burro, le uova, il tuorlo, il lievito e la valillina. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le gocce di cioccolato e facciamo amalgamare per 20 secondi, antiorario velocità 2. La nostra frolla è pronta, avvolgiamola nella pellicola trasparente e posizioniamola in frigo per almeno 30 minuti. Posizioniamo anche in frigo le barrette kinder. Abbiamo ripreso la nostra frolla dal frigo e anche le barrette kinder. Adesso ne togliamo un terzo e lo mettiamo da parte. stenderemo la restante frolla tra due fogli di carta da forno. Abbiamo steso la nostra frolla. Adesso la posizioneremo in una teglia delle misure di 25x25. Schiacciamo bene sul fondo e anche sui bordi. E adesso posizioneremo le nostre barrette Kinder Maxi. Mettiamo momentaneamente da parte e stendiamo l'altra frolla. Una volta stesa posizioniamola sopra la crostata. Sigilliamo bene i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata barrette Kinder. Grazie e alla prossima ricetta!